E a tutte, sono Tiziana Zanini, eh, coordinatore dell'ufficio Politiche per la Famiglia del Dipartimento eh, Politiche per la Famiglia. E prima di iniziare, desidero portarvi un caloroso saluto e abbraccio dalla Ministra Bonetti e, della, e da parte della Consigliera Ilaria Antonini. Eh, ringraziandovi per la, la massiva partecipazione e l'entusiasmo che tutti voi avete dimostrato rispetto a questa iniziativa che il Dipartimento eh, sta portando avanti. Fredo Ferrante, eh, Tullia Passerini, eh, Simona Montagnino e Giovanni Damiano eh, ai quali è affidata la, la parte tecnica, l'approfondimento tecnico e specifico dell'articolato eh, dell dell'avviso, che praticamente sostanzia eh, l'incontro di oggi. L'Infoday è stato voluto non solo per rispettare i termini previsti dall'avviso dall educare in comune, ma soprattutto per consentire a tutti voi una facilitazione nell'interpretazione del testo del bando, da dove ci fosse bisogno, e facilitare la partecipazione e dare spunti ulteriori di riflessione rispetto anche alle progettualità che eh, si prevede vengano presentate. Eh, giusto un, qualche parola sul contesto che ha determinato l'emanazione dell'avviso educare in comune. Come sapete eh, l'articolo 105 del decreto rilancio eh, numero 34 del 19 maggio 2020 prevedeva un rifinanziamento del fondo politiche per la famiglia Uh, per un totale di risorse di 150 milioni, destinate essenzialmente a fronte dell'emergenza sanitaria della pandemia che ha uh, flagellato il nostro paese, che ha toccato prioritariamente eh, la fascia dei, dei minori, eh, e quindi nell'intento di ri, ricostituire eh, ambienti sani e favorevoli per eh, i nostri bambini e le nostre bambine eh, come vi dicevo appunto sono stati, eh, il fondo è stato potenziato di 150 milioni di cui 135 destinati alla riapertura dei centri estivi proprio per con l'intento di riportare i nostri bambini e le nostre bambine ad un'attività outdoor e riapproparsi di spazi di gioco di, di condivisione di partecipazione con i pari e eh, 15 milioni invece eh, con eh, la previsione di uno specifico avviso eh, finalizzato al finanziamento di progetti che eh, realizzassero iniziative di contrasto e prevenzione delle, eh, della povertà educativa. I principali destinatari, e gli assoluti destinatari di queste risorse sono appunto i comuni. Si è finalizzata a promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali come vi dicevo, per il contrasto della povertà educativa e, e dunque il sostegno delle, eh, di nuove opportunità culturali formative ed operative dei minori volte a potenziare le capacità di intervento dei comuni in tali ambiti. L'avviso eh, prevede tre linee tematiche, la famiglia come risorsa, la redazione e l'inclusione, cultura, arte e ambiente. Eh, proprio con lo scopo che eh, gli interventi eh, che saranno promossi appunto, eh, dai comuni devono valorizzare principalmente lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti al fine di renderli eh, individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità di appartenenza promuovendo appunto il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Eh, naturalmente, eh, scopo principale dei, delle proposte progettuali è quello di prevedere interventi e azioni volte a contrastare gli effetti negativi della pandemia. E sui bambini e i ragazzi e dovranno naturalmente tenere conto del, degli aspetti relativi al genere, all'età e alle provenienze culturali. Um, altro, altro elemento sotteso uh, nelle finalità del bando è quello di, um, di promuovere interventi che possano contribuire alla prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minori eh, e alla diffusione della cultura dell'accoglienza quindi eh, altro elemento sul quale puntiamo particolare interesse è che questi progetti restituiscano importanza <coughs> e protagonismo agli attori eh, locali della comunità educante per comunità educante naturalmente eh, si va a intendere eh, tutti mh, tutti gli attori, eh, i soggetti pubblici e privati che partecipano in maniera sinergica e condivisa alla, alla presa in carico di minori e soprattutto al sostegno di attività eh, che favoriscono la crescita emotiva, cognitiva e culturale eh, dei bambini e degli adolescenti. Eh, come vi dicevo, eh, le linee di intervento in, individuate eh, di, per le quali eh, sono previsti progetti della durata di 12 mesi riguardano specificamente eh, interventi da realizzare nell'ambito della linea A, eh, prevedendo appunto la famiglia come risorsa, perché altro aspetto sul quale dobbiamo fermarci è la valorizzazione anche della genitorialità e su questo aspetto eh, richiamiamo particolare attenzione nella formulazione delle proposte che verranno presentate. Eh, la linea B eh, riguarda la relazione e inclusione, la linea C la cultura, arte e ambiente. Eh, non voglio rubare altro tempo eh, rispetto a quella che è la, la, la parte più, più gogente eh, del, del, dell'incontro di oggi, eh, vale a dire l'esplicitazione, le informazioni tecniche riguardo al bando, ma voglio aggiungervi un elemento sul quale vorremmo richiamare la vostra attenzione eh, rispetto al fatto che l'Italia, è stata um, scelta dalla Commissione quale stato membro individuato per l'attuazione di progetti pilota nell'ambito della uh, futura raccomandazione della Child Guarantee. Questo in cosa si sostanzia? Che il nostro Dipartimento, una, unitamente al Ministero uh, per il Lavoro e le Politiche Sociali, eh, politiche e sociali eh, mh, dovranno realizzare eh, sotto il coordinamento del, dell'Unicef una serie di interventi con focus specifici richiesti dalla Commissione e eh, mh, finalizzati appunto alla messa in atto di un progetto pilota che rafforzi eh, la eh, futura raccomandazione. Eh, rispetto ai focus individuati e sostenuti eh, dalla Ministra Bonetti, la povertà educativa è uno degli elementi essenziali e più forti e nell'interlocuzione tecnica che il Dipartimento insieme al Ministero del Lavoro ha avuto con l'Unicef, ha eh, già mh, preannunciato eh, il, sostanzialmente l'interesse sulle proposte progettuali che potranno essere presentate nell'ambito del, del, del corrente avviso di fare in comune, quali mh, progetti, quali esperienze dalle quali estrapolare best practice per eh, contribuire alla formulazione degli aspetti della futura raccomandazione della Child Guarantee. Eh, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola adesso al collega Alfredo Ferrante eh, per la parte eh, per l'approfondimento più tecnico dell'avviso Educare in Comune. Grazie. Allora ringrazio Tiziana Zannini per questa introduzione. E mi presento, allora sono Alfredo Ferrante, sono responsabile eh, unico del procedimento per eh, l'avviso e in questa nostra breve esposizione cercheremo di affrontare i diversi punti eh, dell'articolato dell'avviso, dell per quegli articoli naturalmente importanti in questa fase ai fini della presentazione della domanda. E vorrei però ricordare preliminarmente eh, che rimane, al di là della eh, conversazione odierna, eh, rimane aperta la possibilità di presentare, Domande di chiarimento al Dipartimento ehm, circa l'avviso. Vorrei però evidenziare eh, la necessità che le domande pervengano, le eventuali domande, pervengano esclusivamente attraverso eh, l'indirizzo eh, di posta elettronica certificata che trovate anche sul sito eh, del Dipartimento che è povertà educativa, senza accento, quindi povertà educativa. PEC.governo.it. ripeto questo è l'indirizzo eh, PEC dell'avviso che trovate sul sito del dipartimento ed è l'unico eh, indirizzo al quale rivolgere eventuali domande, eh, lo dico a beneficio di chi vuole partecipare perché altrimenti domande che pervengano da altri indirizzi potrebbero non essere intercettate. Eh, sarà cura del Dipartimento a poi pubblicare periodicamente sulle pagine del sito le risposte alle domande più frequenti o quelle, diciamo, eh, di maggior rilevanza che saranno articolate eh, secondo la successione del bando. Quindi, articolo per articolo, le risposte ai quesiti che voi eh, porrete. Ecco, fatta questa eh, premessa, partirei con l'articolo 1 del bando che è quello relativo alla della, finalità dell'avviso ai soggetti proponenti. E allora, attirerei la vostra attenzione intanto al comma 2 dell'articolo 1, eh, che dice che l'avviso è rivolto ai comuni in qualità di unici beneficiari del finanziamento. Eh, questo significa che eh, il comune, e solo il comune, è il solo titolare del finanziamento, il comune è quindi responsabile dell'attuazione del progetto ed è, eh, il soggetto, ed è soggetto a rendicontazione nei confronti del eh, Dipartimento ehm, le, i comuni possono eh, partecipare naturalmente e vado al comma 3 eh, singolarmente o in forma associata ehm, vorrei sottolineare che eh, la proposta progettuale può essere presentata alternativamente nella medesima area tematica o da ciascun comune singolarmente o da una delle forme associative previste dal Tuel. Eh, le forme associative sono quelle individuate nel capo 4, articoli 30 e seguenti e sono, le elenchiamo, la convenzione fra comuni, eh, consorsi, unione di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni e accordi di programma. In questo caso specifico che l'azienda speciale consortile, che è un ente strumentale del comune, non può presentare domanda. Um, e, ancora dicevo, i comuni, quindi unico, il comune è l'unico soggetto titolare a presentare eh, domanda. Um, la proposta progettuale può essere presentata dal comune o dalle singole circoscrizioni di decentramento comunale. Eh, come, sono, come definite dall'articolo 16,1 del Tuel che ricordo eh, indica che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base ehm, vorrei specificare un altro aspetto sempre a favore della presentazione di domanda da parte dei comuni. In caso di partecipazione di comuni in forma associata, tenete presente quanto segue. Allora, in primo luogo, i comuni che si associano possono individuare un capofila. La figura principale resta il legale rappresentante scelto, la persona che firma e presenta i documenti. E la domanda di ammissione, che è quella che troverete nel modulo A deve essere firmata esclusivamente dal rappresentante legale scelto. Il patto di integrità, che è il modulo B, deve essere firmato esclusivamente dal legale rappresentante scelto anch'esso. Infine, il patto di integrità non può essere modificato. E tenete presente che la forma associativa può anche essere strumentale alle presentazioni della proposta progettuale ma deve essere già costituita al momento della partecipazione all'avviso. Eh, C'è anche il caso di collaborazione, come sapete, e eh, parlo quindi del comma 4 dell'articolo 1, eh, vorrei evidenziare che la volontà di collaborare con enti pubblici o privati per l'attuazione del progetto eh, è ovviamente eh, propria del comune, quindi è libero di favorire questa forma di eh, partecipazione. Eh, nulla vieta naturalmente che il comune possa scegliere di eh, coinvolgere un ente pubblico o privato già individuato da altri comuni. Eh, non c'è poi un massimo di proposte progettuali a cui soggetti pubblici o privati possono eh, collaborare. Eh, L'avviso naturalmente non reca indicazioni in merito alle modalità di formalizzazione eh, della collaborazione, eh, questa collaborazione può essere quindi formalizzata o caratterizzata da diverse tipologie di rapporti attraverso una tipologia di tipo contrattuale o convenzionale a discrezione quindi del comune. Ovviamente è importante ricordare che il comune che decida di avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati non può trasferire il finanziamento ricevuto o parte di esso e non può neppure prevedere contributi forfettari o rimborsi spese. Gli enti pubblici o privati che siano chiamati dal comune a collaborare al progetto non possono quindi gestire quote di budget. Infine, anche in caso di collaborazione, i comuni restano gli unici beneficiari del finanziamento e gli unici titolari delle proposte progettuali e presentate. Eh, andando avanti, eh, sempre per quanto riguarda eh, l'articolo 1, eh, vi invito a eh, porre attenzione al comma 5 ehm, e eh, voi trovate che ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, per collaborazione con enti privati deve intendersi con servizi educativi per l'infanzia e scuole paritarie, scusatemi, scuole dell'infanzia paritarie, con scuole paritarie di ogni ordine e grado. Allora, per quanto riguarda il primo punto, servizi educativi per l'infanzia sono quelli, eh, lo ribadisco, individuati dal decreto legislativo 65 del 2017, ovvero nidi e micronidi, sezioni primavera, se servizi integrativi, che hanno, come sapete, un'organizzazione molto flessibile, spazi gioco, centri per le famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. Bisogna quindi attenersi a queste particolari forme, eh, ad esempio lo studio pedagogico non è un servizio educativo per l'infanzia. Eh, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, eh, ricordo che la differenza tra le scuole paritarie e non paritarie è definita da una normativa di settore specifica che è la legge 62 del 10 marzo 2000 e dal decreto legge 250 del 5 dicembre 2005. Eh, ricordo che l'avviso non, non vieta di collaborare anche con istituti scolastici esterni al territorio di riferimento. Tuttavia eh, è importante tenere in considerazione quanto viene descritto nella premessa dell'avviso eh, in relazione alla nozione di comunità educante. Che viene definita come rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità alla crescita delle persone di minore età. Um, andiamo avanti sempre per quanto riguarda l'articolo 1 al comma 6 eh, quando eh, si parla di eh, una eh, comprovata esperienza eh, di eh, tre anni, maturata nei tre anni, degli enti privati coinvolti. Eh, il requisito dei tre anni è basato su una valutazione delle attività svolte eh, nell'anno solare da parte di un soggetto che deve essere costituito da almeno 36 mesi quindi il requisito deve sussistere al momento di presentazione della domanda e, e eh, nel caso di fusione si può tener conto che la fusione è una modifica una mera modifica dell'atto costitutivo che non vale naturalmente a disperdere il bagaglio di esperienze pregresse alla fusione. E chiudiamo l'articolo 1 con il comma 7. E voi vedete che ciascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche. Ora, in questo caso, mettiamo in caso di associazioni di più comuni appartenenti a diversi territori provinciali o regionali, è possibile presentare un'unica proposta proposta progettuale, purché sussista fra i comuni una forma associativa fra quelle previste dal Tuel. Il comune, naturalmente, eh, se, se lo ritiene, può presentare fino a un massimo di tre proposte, eh, ma non più di una proposta per ciascuna area. E Ricordate che ciascun progetto deve riferirsi esclusivamente ad una delle tre aree tematiche. E ricordo anche che nel modulo C, tutti i moduli sono naturalmente disponibili sul sito del Dipartimento, nel modulo C deve essere indicato chiaramente qual è l'area tematica eh, di riferimento del progetto. E Ricordo anche che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità del finanziamento proposte progettuali il cui valore sia inferiore a 50.000 euro e superiore a 350.000 euro. Questo che vuol dire che nel caso il comune decidesse di presentare più proposte progettuali, l'importo di ciascuna proposta presentata deve essere comunque eh, compresa fra i 50.000 e i 350.000 euro. E passiamo ora all'articolo 2 eh, dell'avviso, eh, quando si parla di obiettivi generali, aree tematiche e risorse finanziarie programmate. Um, eh, vi invito da questo punto di vista a porre attenzione al comma 3, eh, quando si riporta che l'importo complessivo eh, destinato all'avviso è ripartito equamente fra le tre aree tematiche che ricordo sono famiglia come risorsa, la A, relazione e inclusione, la B, e cultura, arte e ambiente, e la C. Eh, ciascuna, eh, per ciascuna area sono previsti 5 milioni. Eh, Ricordo che qualora i fondi si esauriscano, il Dipartimento può procedere alla riallocazione di tali risorse ai fini dello scorrimento delle graduatorie dei progetti nelle altre aree tematiche, così da utilizzare completamente eh, le eh, risorse, lo trovate al comma 5. Eh, il comma 4, ricordo, prevede, lo abbiamo già detto ma eh, lo ribadiamo, che non sono considerate ai fini dell'ammissibilità al finanziamento proposte progettuali il cui valore sia inferiore ai 50.000 euro o superiore ai 350.000 euro quindi eh, i progetti che vengono presentati devono forzatamente eh, presentare un eh, importo complessivo compreso fra i 50.000 e i 350.000 euro quindi non un euro di meno, non un euro di più allora, Passiamo adesso all'articolo 3 che riguarda il contenuto delle proposte eh, progettuali e la durata eh, dei progetti. E, al comma 1 eh, vedete che gli interventi promossi nelle proposte progettuali per ciascuna delle aree tematiche devono garantire un complessivo e organico approccio multidisciplinare e devono riferirsi, attenzione, alle indicazioni contenutistiche riportate in premessa e per ciascuna area tematica eh, quelle riportate nell'allegato 1 quindi bisogna che vengano eh, presi in considerazione eh, con attenzione eh, i contenuti eh, previsti nell'allegato 1 um, eh, pongo l'attenzione anche sul successivo comma numero 3 eh, per evidenziare che tutti gli elementi progettuali sono poi quelli richiamati analiticamente nel modulo C quindi ciascuna proposta deve chiaramente indicare obiettivi generali specifici, attività e risultati dell'intervento e offrire una descrizione appropriata dei cambiamenti o degli impatti sociali che possono essere generati. E, e altro punto importante lo trovate al comma 4, sempre nell'articolo 3, eh, in cui si evidenzia che sono escluse dal finanziamento eh, le proposte progettuali che prevedano esclusivamente attività di ricerca e che prevedono l'organizzazione di convegni il comma 5 che chiude l'articolo è particolarmente importante quindi invito a prestare grande attenzione le proposte progettuali devono avere una durata di 12 mesi quindi non deve essere inferiore o superiore a quella durata non potrà essere quindi di 11 non potrà essere di 13 ma devono essere i progetti esclusivamente della durata di 12 mesi c'è un richiamo a questo punto nel, eh, al successivo comma 9 eh, che ricordo brevemente riporta due eh, aspetti importanti. Allora al comma 3 dell'articolo 9 si precisa che la conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla durata dell'inizio delle attività salvo eventuali sospensioni dettate da eh, ragioni di forza maggiore che non sono imputabili ovviamente al soggetto beneficiario anche riconducibili a situazioni di disposizione di ordine sanitario disciplinati dal, dal governo, dalle regioni o dalle autorità locali. Si tratta ovviamente di un riferimento alle possibili eh, situazioni di forza maggiori legate all'epidemia. All In questo caso il beneficiario quindi può sospendere ma deve comunicare tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione dell'attività e i termini della durata. La sospensione e le modalità della ripresa dell'attività progettuale saranno definite insieme al Dipartimento. Al comma 4 dell'articolo 9, ricordo, è prevista anche il caso di proroga delle attività. Quindi, la richiesta di proroga dice il Comma 4, che deve essere debitamente motivata, deve pervenire al RUP, quindi al responsabile unico del procedimento all'indirizzo PEC di cui abbiamo parlato prima, quindi povertà eh, PEC, eh, punto e eh, deve pervenire, attenzione, appena di inammissibilità o non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. Quindi eh, un mese prima, almeno un mese prima della fine del progetto, in caso di eh, richiesta di proroga deve pervenire per PEC al responsabile unico del procedimento. Allora passiamo adesso agli articoli successivi, eh, articolo 4 e articolo 5, che disciplinano il eh, contenuto delle domande e la verifica di ricevibilità eh, delle domande. Eh, partiamo dall'articolo 4, eh, quindi sulle modalità di presentazione della domanda di finanziamento. E il, come vedete il singolo comune o i comuni in forma associata, come abbiamo visto prima, devono presentare 1 la domanda di emissione al finanziamento redatta utilizzando esclusivamente il modulo A, B il patto di integrità redatto utilizzando esclusivamente il modulo B e la scheda di progetto e il piano finanziario, punto numero 3, e predisposti utilizzando esclusivamente l'allegato modulo C. Ricordo che tutti gli allegati sono sempre disponibili sul sito del Dipartimento. Nel caso invece il Comune decida di collaborare con enti privati, e il soggetto proponente dovrà presentare eh, anche, uno, la copia dell'atto costitutivo o della statuto di questi enti, degli enti eh, che intendono partecipare, da cui si evincano le finalità eh corrispondenti, aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1 dell'avviso. Secondo punto, dovrà essere presentata, sempre nel caso di collaborazione con enti privati, anche una relazione sulle attività svolte da questi enti nel corso degli ultimi 36 mesi, da cui si evinca l'esperienza nell'area tematica per la quale si concorre. Eh, allora, importante, eh, eh, attiro la vostra attenzione, sulle cause di Quindi invito a fare molta attenzione nella preparazione e eh, eh, nell'invio delle domande. Allora, intanto evidenzio che saranno irricevibili le domande progettuali che, numero uno, siano presentate dopo il novantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso. Quindi tutte quelle domande che perverranno oltre il primo marzo 2021 non potranno essere prese in considerazione. Saranno altresì irricevibili tutte quelle domande che non verranno inviate da una PEC istituzionale del soggetto eh, proponente. 3. Saranno altresì irricevibili tutte quelle domande che non perverranno all'indirizzo PEC dell'avviso, che, lo ripeto, è povertà educativa, senza l'accento, povertà educativa, PEC.governo.it. Eh, la trovate naturalmente. Questo indirizzo PEC sempre sul, ehm, sul nostro sito. E infine saranno considerate irrecevibili quelle eh, domande che non sono protette da una password. Eh, questo per quanto riguarda quindi la irrecevibilità. Eh, attenzione invece alle cause di inammissibilità delle domande. Eh, quali sono i casi di inammissibilità? Quindi ancora una volta attenzione alla predisposizione delle domande stesse allora intanto non saranno ammissibili quelle domande che non abbiano utilizzato il modulo a che ha legato l'avviso all ed è disponibile sul nostro sito e eh, saranno inammissibili quelle domande in cui manchi anche uno solo dei seguenti documenti che sono 1, il patto di integrità 2 la scheda di progetto e 3 il piano finanziario eh, saranno altresì inammissibili quelle domande in cui il patto di integrità, la scheda di progetto e il piano finanziario siano stati eh, predisposti senza aver utilizzato i moduli B e C. Quindi, ripeto, attenzione, utilizzate esclusivamente i moduli allegati all'avviso che sono disponibili sul nostro sito. Saranno altresì inammissibili eh, quelle domande che non riportino la firma elettronica del legale rappresentante del proponente o di un suo delegato. E infine saranno anche inammissibili quelle domande per le quali il soggetto proponente non trasmetta entro i dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle domande risultati rice ricevibili la password che è l'unico strumento che consente l'apertura delle proposte progettuali. Sempre invio attraverso, ve lo ricordo, eh, l'indirizzo PEC, l'unico che deve essere utilizzato, povertàeducativa, pec.governo.it. E aggiungo eh, che eh, nel caso in cui i comuni coinvolgano eh, nel partenariato, insomma, vedano come eh, partecipanti alla proposta progettuale enti privati, eh, saranno inammissibili quelle domande che non riportino anche uno, la copia dell'atto costitutivo dello statuto eh, dell'ente privato, dal quale si evinca una corrispondenza. Delle, delle finalità dell'ente con le aree tematiche che vengono riportate nell'allegato 1 dell'avviso e eh, saranno altresì inammissibili quelle domande che non riportino sempre in allegato una relazione delle attività che comprovi l'esperienza svolta dagli ultimi tre anni da parte dell'ente privato nell'area tematica prescelta. Ehm... Una eh, invito a prestare attenzione al eh, caso del soccorso istruttorio eh, previsto nell'articolo 5. Il soccorso istruttorio è possibile eh, nel caso in cui eh, si renda necessario completare o fornire chiarimenti nella, nella domanda eh, presentata. Ora, allora, attenzione: eh, il, questa possibilità, quindi poter completare o fornire chiarimenti, eh, rispetto alla domanda presentata, è possibile solamente in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, solamente nel caso in cui tali certificati, documenti o dichiarazioni siano stati effettivamente rese, cioè siano state presentate, ma magari eh, si è verificato il caso in cui non siano eh, pienamente intellegibili o non... Eh, eh, siano stati rispettati i requisiti formali, ma in ogni caso questa documentazione sia stata presentata. In questo caso, ovvero in cui una dichiarazione, un documento è stato presentato e sia necessario completarlo o chiarirne eh, il contenuto, eh, ci sarà possibilità, dietro eh, contatto da parte del Dipartimento, di fornire chiarimenti entro cinque giorni non potrà essere superato il termine di 5 giorni per presentare i chiarimenti eh, necessari o l'eventuale documentazione integrativa e aggiungo due elementi per quanto riguarda eh, gli articoli 4 e 5 eh, intanto per quanto riguarda eh, la presentazione delle, delle domande eh, come abbiamo detto ovviamente eh, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente pena inammissibilità eh, pregherei però di prestare attenzione eh, a far sì che eh, la domanda di finanziamento e la documentazione allegata eh, siano in formato pdf originale non scansionato eh, primo punto secondo punto eh, vi ricordo non è appena di inammissibilità naturalmente ma è utile per favorire l'attività istruttoria che nell'oggetto della PEC, quando viene trasmessa la richiesta, venga indicato il codice PE2020, Palermo Empoli 2020, l'area tematica prescelta, quindi la A, la B o la C, e la denominazione del comune proponente o della forma associata. Nell'oggetto questo permetterà naturalmente di eh, favorire e velocizzare l'attività istruttoria. Aggiungo eh, naturalmente, eh, lo prevede l'articolo 4 al comma 8, che il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC o del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC. Quindi eh, invito tutti a prestare particolare attenzione alle eh, ricevute, prodotte in automatico dalla casella di posta elettronica istituzionale da cui deve essere mandata la domanda. Allora, concludiamo questa prima illustrazione del, del bando con l'articolo 6, con alcuni aspetti dell'articolo 6 che investe l'attività della commissione di ammissione e valutazione, che riguarda naturalmente una fase successiva alla presentazione delle domande, ma che può essere utile richiamare in questo caso. Eh, ecco, eh, richiamo la vostra attenzione sul comma 3 eh, dell'articolo 6, eh, quando viene specificato che la commissione di valutazione ammette alla valutazione, nel quadro delle proposte eh, trasmesse dal responsabile unico del procedimento, ovvero le domande, quelle ricevibili, eh, ammetterà alla valutazione quelle domande che uno eh, hanno la password di accesso inviata dal proponente, lo ricordo, entro i dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle proposte ricevibili, e due, eh, quelle proposte che sono presentate, lo ripetiamo, utilizzando i formulari previsti, firmati digitalmente dal rappresentante legale del proponente, e quindi ricordo che il comune, in forma singola o in forma associata, dovrà presentare la domanda di ammissione, modulo A, il patto di integrità modulo b e la scheda progettuale modulo c eh, ricordo in conclusione eh, ripeto alcuni aspetti che sono comunque utili eh, fate riferimento eh, per i contatti esclusivamente alla casella di posta elettronica dedicata che trovate sul sito che ripeto è povertà educativa chiocciolina pec.governo.it eh, lo ripeto, è importante perché eh, altro tipo di comunicazione su altre eh, caselle di posta elettronica o per telefono possono disperdersi e potrebbe non essere assicurata. Quindi una eh, risposta attraverso eh, le risposte alle domande più frequenti che troverete periodicamente aggiornate sul sito del Dipartimento. E eh, preciso, infine, perché qualcuno lo ha, ehm, lo ha chiesto, eh, la procedura di questo avviso è una procedura classica con graduatoria classica, e cioè non è eh, una proposta come quella del, eh, dell'avviso educare che si è recentemente conclusa, che era a sportello. Quindi in questo caso parliamo eh, di una eh, procedura classica con commissione di valutazione che eh, redigerà una eh, graduatoria finale complessiva delle domande ritenute finanziabili. Eh, vi ringrazio. Eh, benissimo, allora abbiamo concluso l'illustrazione dei punti salienti del, dell'articolato dell'avviso e lascerei a questo punto la parola a Giovanni Damiano che eh, vi offrirà qualche chiarimento per quanto riguarda i diversi moduli allegati all'avviso. Grazie Alfredo, uh, buongiorno a tutte e tutti. Um, passiamo illus a illustrare i moduli dedicati appunto alla presentazione delle proposte progettuali. Uh, ricordo che i moduli sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione avvisi e bandi. I moduli sono stati sviluppati con software uh, proprietario Microsoft Word uh, e sono pienamente accessibili quindi da parte di coloro i quali utilizzino questo software o per i possessori di device Mac. Um, alcuni ci hanno già segnalato uh, che mh, ci sono dei piccoli problemi di accessibilità e uh, questi problemi sono legati a colore, da parte di coloro i quali um, utilizzino software open office. Pertanto nei prossimi giorni caricheremo dei moduli accessibili anche eh, per questa tipologia di, eh, di software. Intanto mh, io vi illustrerò i moduli così come sono stati sviluppati e che saranno, ripeto, accessibili anche per OpenOffice nelle medesime modalità. Eh, passiamo alla domanda di ammissione modulo, modulo A. Eh, questa, questo modulo è caratterizzato dalla presentazione della denominazione quindi del soggetto proponente per poter ehm, inserire la denominazione del soggetto proponente, quindi il comune di non so. Eh, e si inserirà il nome del comune o comunque il riferimento eh, alla forma associativa eh, dei comuni partecipanti, quindi unione dei comuni di, eh, convenzione di eccetera, basta cliccare su questo spazio e inserire ovviamente un, eh, un testo. La stessa cosa vale per la denominazione degli enti pubblici e privati che vengono coinvolti dal comune in qualità di eh, soggetti eh, collaboranti. E abbiamo due sezioni degli, per gli enti pubblici e per gli enti privati, quindi la modalità è la medesima, basta fare clic sulla sezione dedicata agli enti pubblici e così come eh, nella sezione dedicata agli enti privati e poi inserire qualunque, qualunque testo. Ovviamente ci sarà necessità, immagino, per inserire anche un numero maggiore di enti pubblici o privati partecipanti. In questo caso basta cliccare sull'ultima sull riga, in questo caso la riga 2, e premere vedete, questo più in maniera tale che si aggiungono altre, altre righe per inserire ulteriori enti. Passiamo alla mh, pagina successiva, eh, qui è semplice, si richiede il nominativo del, del legale rappresentante del comune o della forma associativa dei comuni, la modalità, ripeto, è identica, basta fare sempre clic sulla sezione e poi compilare i eh, nominativi. In qualità di, eh, qui va la carica o la funzione ricoperta, è il sindaco del comune o eh, l'eventuale soggetto legale rappresentante della forma associativa. Lo stesso vale per il codice fiscale, per la sede legale del comune o della eh, forma associativa eh, dei comuni, l'indirizzo, il cellulare, qui è preferibile avere un numero di cellulare a cui si è facilmente raggiungibili, un'email e l'indirizzo PEC. Eh, il soggetto partecipante chiede di partecipare all'avviso pubblico indicato in oggetto e a tal fine allega la documentazione richiesta eh, dall'avviso stesso, quindi il patto di indeguità e quindi basterà cliccare sul riquadro eh, per indicare il patto di integrità, la scheda di progetto e il piano finanziario, la copia dell'atto costitutivo dello statuto degli enti privati eventualmente coinvolti, perché eh, ricordiamo appunto che eh, i partecipanti possono partecipare come comune singolo o comune in forma associata e qualora dovessero anche coinvolgere degli enti privati, in questo caso per gli enti privati è richiesta la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, infine anche la relazione delle attività svolte da questi soggetti privati negli ultimi tre anni. Viene richiesta altresì la copia del documento di identità del legale rappresentante che firmerà eh, questa domanda di ammissione. Eh, la data eh, verrà inserita, eh, ovviamente sì, non so, 0501. Eh, 2020, luogo eh, Roma, Milano, Napoli, eccetera. Ehm, la firma deve essere una firma digitale, eh, elettronica avanzata o elettronica qualificata. Detto questo, possiamo passare eh, al modulo successivo, il modulo B. Il modulo B eh, riguarda il patto di integrità tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia il soggetto proponente in questo caso è ripeto il singolo comune e quindi qui va inserito eh, il riferimento del comune proponente o della forma associativa eh, proponente piccole modifiche andranno inserite possono essere fatte in questo patto di integrità inserendo semplicemente chi è il soggetto cioè il sottoscritto o la sottoscritta eh, vedete si illumina questa zona in colore ehm, arancione e qui si inserirà eh, il nome del legale rappresentante che eh, sottoscriverà il patto di integrità, così nei punti successivi. Nei punti successivi basterà modificare eh, l'articolo, il la sottoscritta o sottoscritto, così per il punto 4, il punto 5, il punto 6, il punto 7 e il punto 8. E infine si farà clic per indicare con uh, un semplice calendario uh, la data in cui viene sottoscritto il, uh, il patto di iniquità e uh, la firma legale del, uh, la firma del legale rappresentante. Ovviamente questi file, essendo in Word, dovranno essere trasformati in PDF e poi firmati digitalmente. Ultimo modulo è il modulo C, è il modulo per la progettazione. È un modulo nuovo rispetto ai precedenti che abbiamo utilizzato negli altri avvisi, ehm, ma sostanzialmente eh, le informazioni che richiediamo sono quelle tipiche eh, richieste nel, secondo le metodologie del project management. Allora, abbiamo un titolo del progetto, la modalità è la medesima che abbiamo visto, basta cliccare sempre sulla zona qui già per inserire il titolo e così l'area tematica qui eh, dovete prestare molta attenzione perché si può partecipare su una sola area tematica quindi eh, non è possibile eh, svolgere e realizzare un eh, progetto su più aree tematiche ma solo su una ecco allora eh, se si decide di eh, lavorare sull'area tematica A si inserirà l'area tematica A la durata del progetto deve essere esclusivamente di 12 mesi e quindi si inserirà una data ipotetica di inizio, sempre con la funzione calendario, e una data ipotetica di fine attività. Le forme di finanziamento, eh, dunque, è chiaro, si inserirà l'importo totale del, del finanziamento richiesto e qualora eh, il soggetto proponente ritenesse anche di voler cofinanziare eh, con dei propri fondi, potrà anche qui inserire. Un importo di cofinanziamento, ripeto però che ehm, come hanno già detto i colleghi ehm, non è previsto una forma di cofinanziamento eh, da parte dell'avviso, quindi questa è semplicemente un'opzione volontaria da parte del proponente. L'area geografica di riferimento del progetto è per capire sostanzialmente dove è allocata l'azione progettuale, quindi semplicemente per avere un riferimento nord, centro, sud e isole. Responsabile del progetto è colui il quale viene indicato dal proponente come responsabile del progetto, cioè colui che curerà il progetto e che potrà essere anche un punto di riferimento per il Dipartimento. La modalità di compilazione, abbiamo visto, è la stessa, basta inserire nome e cognome, ente di appartenenza, eh, la carica e la funzione svolta all'interno eh, di questo ente di appartenenza, il recapito telefonico e l'email. I paragrafi successivi, eh, nei paragrafi successivi eh, viene eh, richiesta la descrizione eh, ad esempio degli obiettivi, delle attività e dei risultati. Eh, vi segnaliamo eh, la necessità di attenervi eh, scrupolosamente a quanto descritto al di sotto di questi eh, paragrafi. Quindi per obiettivi generali seguite eh, scrupolosamente quello che è scritto all'interno della descrizione sintetica e anche delle domande sintetiche guida che sono state ehm, inserite in ogni, in ogni sezione. Quindi obiettivo generale risponde alla domanda perché il progetto è importante per la comunità. Alla domanda, alcune FAQ ci hanno già chiesto se eh, questa sezione è ampliabile, ampliabile. Eh, ovviamente no, può essere compilata per tutto lo spazio che vedete eh, delimitato dal perimetro del riquadro, eh, tutto ciò che supera questo perimetro non, è, non sarà leggibile e quindi non potrà essere eh, ovviamente letto dalla commissione di valutazione. Quindi attenetevi assolutamente allo spazio eh, delimitato. Poi abbiamo gli obiettivi specifici, anche qui vedete eh, c'è sempre una, eh, una domanda guida che mh, serve appunto eh, ad orientarvi eh, per la descrizione dell'obiettivo specifico. Perché i destinatari ne hanno bisogno e quindi in tal senso è necessario dare chiara evidenza della platea dei destinatari in termini quali quantitativi. In tal senso trovate anche a seguire questa piccola eh, tabellina composta eh, da 5 eh, colonne, chi sono i destinatari, quindi qui dovete inserire chi sono i destinatari, l'età dei destinatari, la casella in questo caso dell'età dei destinatari è una casella a discesa, inserirete se il destinatario eh, o i destinatari sono eh, persone di età tra 0 e 6 anni, tra 6 e 12 anni o per 12 anni. O altro, altro quindi significa eh, superiore ai 12 anni. Scegliere un elemento per se le, persone sono coin, se le famiglie sono coinvolte, quindi sì se eh, coinvolgerete anche le famiglie, no se non coinvolgerete le famiglie, il totale dei destinatari ed eventuali note eh, a margine che volete appunto, inserire. La stessa cosa vale per il paragrafo 4 sulla descrizione delle attività Qui per ogni attività viene anche chiesto chi è il soggetto esecutore. Il soggetto esecutore può essere uno, dei soggetti, uno o più soggetti eh, scelti nell'ambito del partenariato, ma non necessariamente, possono essere anche soggetti esterni eh, alla rete della comunità educante e quindi eh, della rete partenariale indicherete se l'affidamento dei lavori è un affidamento diretto un affidamento attraverso una procedura di gara aperta, ristretta o negoziata qualora doveste sempre inserire delle righe ricordate che basta cliccare sull'ultima riga quando esce questo segno più basta ripeto, premere sul segno più e si aggiunge una ulteriore riga e così via Paragrafo 5. Descrivere il coinvolgimento delle persone di minorità e delle loro famiglie nella programmazione, progettazione e attuazione. Descrizione dei risultati attesi. Composizione della rete partenariale. Anche qui la modalità è identica a quella già descritta. Si clicca sull'area eh, grigia per inserire eh, il nominativo, eh, la denominazione del soggetto che è stato coinvolto pubblico o privato che è stato coinvolto eh, nel, nel progetto e anche qui la modalità identica se le righe non fossero sufficienti basta premere sull'ultima eh, riga, cliccare sul più e si aggiungono le righe successive. Descrizione del modello di cooperazione della rete partenariale, qui descriverete appunto eh, che cos'è questa rete partenariale, perché è stata composta da quei soggetti, la descrizione di eventuali punti critici della fase attuativa, qui non dovete avere assolutamente timore nell'indicare eh, nella vostra progettazione quali eh, possano essere eventuali criti eh, criticità nell'attuazione del, del progetto. Ovviamente ogni sezione che noi abbiamo indicato in questo modulo deve essere compilata eh, in maniera puntuale e precisa. Descrizione degli impatti previsti eh, abbiamo inserito anche questa, questa novità eh, cioè quella di eh, avere anche un un riferimento sugli eventuali impatti che il, il proponente prevede che vengano prodotti sui destinatari. Parliamo di impatti ovviamente sociali. Eh, la descrizione del modello e della metodologia prevista di valutazione dell'impatto sociale, per questo l'avviso prevede il coinvolgimento, coinvolgimento anche di, una, di un ente eh, in grado di effettuare la valutazione di impatto sociale ed è auspicabile che quest'ente appartenga alla comunità eh, educante e quindi al partenariato di soggetti pubblici e privati coinvolti eventualmente coinvolti sezione 12 descrizione degli aspetti innovativi della proposta eh, possono essere eh, elementi eh, di innovazione a livello di strumenti o anche di soluzioni innovative descrizione del modello di sostenibilità del progetto dopo i 12 mesi elemento per noi importante per comprendere eh, se il progetto è sostenibile e quindi eh, dopo i 12 mesi, e quindi se esistono meccanismi di partecipazione alla spesa da parte dei destinatari, se provvedete eventuale gratuità del servizio e così via. Paragrafo 14, descrizione degli aspetti che rendono eventualmente replicabile il progetto sul territorio. Replicabilità, quindi una descrizione perché, del motivo, della ragione eh, che voi ritenete eh, valida, per la replicabilità del progetto sull'intero sul territorio nazionale. Infine, eh, questa sezione del paragrafo 15 permette di avere un quadro molto utile per la commissione di valutazione, un quadro logico di coerenza del progetto, cioè un quadro riassuntivo di quello che avete già descritto nei paragrafi precedenti, e cioè le attività, i risultati attesi, gli eventuali indicatori di risultato, eh, l'impatto atteso e gli eventuali indicatori di impatto. L'obiettivo specifico e i destinatari, le precondizioni delle eventuali criticità nella fase attuativa. Anche qui, eh, se dovete, eh, doveste avere necessità di inserire eventuali righe, la modalità è identica: basta premere sempre sull'ultima riga, eh, cliccare sul più che vi appare qui in basso a destra e si aggiunge una riga successiva. Infine, eh, per il paragrafo 16, relativo al cronoprogramma delle attività o da indicare pochi elementi ehm, perché basta riprendere le attività che avete già inserito e ehm, poi cliccando sui mesi relativi indicare la durata, la durata dei mesi <coughs> quindi un semplice gano il piano finanziario Ecco, forse il piano finanziario richiede qualche elemento di ulteriore di, eh, di informazione una volta in, per ciascuna attività dovranno essere ehm, diciamo, valorizzate le attività dal punto di vista economico-finanziario. Eh, I costi Abbiamo fatto una ripartizione tra costi diretti e indiretti, i costi diretti sono i costi direttamente imputabili alle, alle attività progettuali, i costi indiretti sono quelli che non possono essere imputati direttamente all'attività progettuale, un esempio per tutti, ad esempio l'utilizzo del toner eh, di una stampante non è assolutamente un costo diretto, ma è un costo indiretto. Vedete eh, nella sezione, nella colonna costi indiretti, gestione e amministrazione, tra parentesi eh, è scritto entro il 10% dei costi diretti, quindi l'ammontare dei costi indiretti non può superare il 10% dei costi diretti. Per quanto riguarda invece i costi eh, diretti, quando inserirete ad esempio nell'ambito delle risorse umane la vostra valorizzazione, direte se si tratta di dipendenti o di consulenti. Ovviamente per i dipendenti il riferimento ai dipendenti è ai dipendenti del comune o della forma associativa dei comuni, non assolutamente dei dipendenti che appartengono agli eventuali soggetti privati o pubblici collaboranti. Eh, per questi soggetti la, eh, varrà la voce consulenti ehm, o eventualmente qualora ehm, a, ehm, doveste acquisire dei servizi di consulenza allora in quel caso avremo eh, dei costi diretti di funzionamento e all'interno dei costi diretti di funzionamento cliccando sulla, eh, sulla casella Avete questo elenco di possibili costi diretti di funzionamento e per la fattispecie di spesa che vi stavo illustrando parlerete di beni e servizi, cioè state acquistando servizi di consulenza e quindi indicherete la, eh, la voce di spesa beni e servizi. La valorizzazione viene fatta attraverso questa, questa colonna, colonna importo, e quindi basta inserire la voce, eh, il valore economico finanziario. Eh, mi soffermo un po' sui costi diretti di funzionamento, sono previste spese di viaggi, di vitto e di alloggio, ehm, sia per le attività che magari i consulenti dipendenti dovranno svolgere, ma anche eventualmente, legate ehm, a eventuali eh, spese dirette legate al progetto, quindi anche eh, di viaggio, di vitto, di alloggio. Materiali e attrezzature, in questo caso per materiali e attrezzature facciamo riferimento ehm, a, a, a tutto ciò che eh, diciamo, a quei materiali o a quelle attrezzature necessarie per il progetto nella misura e per il periodo in cui sono indispensabili ehm, per il progetto stesso sono esclusi ovviamente beni immobili, non si possono acquisire beni immobili. Ehm, per l'acquisto di eh, materiali e attrezzature, qualora questi costi dovessero eh, superare il periodo dei 12 mesi, allora terremo conto dei eh, costi di ammortamento. Comunque eh, per eh, anche questa tipologia e questa ripartizione delle diverse spese di eh, spese e diversi costi, eh, noi caricheremo sul sito istituzionale della medesima sezione avvisi e bandi una guida sintetica all'ammissibilità dei costi. Eh, beni e servizi, abbiamo già detto, possono essere servizi di consulenza, possono essere anche eh, acquisizioni di beni attraverso noleggio, attraverso leasing, Manutenzione e ristrutturazione di immobili è possibile eh, entro il 30% dell'importo eh, finanziato, cioè eh, del, dell'importo complessivo del, eh, del progetto. Anche qui in questa, per questa tabella è possibile inserire eventuali righe se ne doveste avere bisogno. Ehm, attenzione a questa nota che abbiamo inserito di colore rosso, tutte le attività cofinanziate che avete inserito nella prima pagina qualora ci fossero delle attività di cofinanziamento, queste non devono assolutamente entrare nel computo generale eh, delle spese di, eh, di progetto e quindi del, eh, dell'ammontare com, eh, complessivo del, eh, del progetto. Passiamo infine all'ultimo paragrafo, il paragrafo 18, descrizione della coerenza del piano finanziario, questa è una sezione importante perché anche oggetto di valutazione dalla parte della commissione e qui dovete mh, porre attenzione eh, a eh, descrivere la coerenza delle voci che avete inserito nel piano finanziario rispetto alle eh, attività. Descritta questa ultima quest'ultimo paragrafo il eh, modulo è stato interamente compilato dovrà essere firmato dal legale rappresentante del comune o della forma associativa dei comuni attraverso una firma elettronica avanzata una firma elettronica qualificata. Eh, ricordo eh, che l'unico responsabile eh, del progetto resta il proponente, cioè il comune o la forma associativa eh, dei comuni, pertanto come indicato nella eh, prima eh, pagina del modulo anche il responsabile del progetto è un soggetto afferente al comune o alla forma associativa dei comuni. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.